realizzare un video non è facilissimo se non ci si limita a parlare a braccio come sto facendo in questo momento no che ho semplicemente avviato la mia app di registrazione e vi parlo come se fossi davanti a una tazza di caffè. Ho pensato che può essere interessante capire come viene realizzato un video tutorial un po' elaborato, cioè organizzato, e quindi passerò a descrivervi come io ho realizzato uno dei, degli ultimi video che ho fatto, che è questo qua. E, allora, eh, innanzitutto quello che eh, ho fatto come prima cosa è stata la riflessione, questo è un video che nasce da una lunga riflessione, la riflessione io l'ho scritta su carta perché è la carta che mi rende creativa, non riesco a essere creativa davanti al computer, devo essere davanti a un foglio bianco forse per via della mia età non lo so, forse per il fascino che l'oggetto carta ancora ha il potere di risvegliare in noi. Quindi la riflessione è nata semplicemente scrivendo su carta. Poi scrivendo su carta mi sono resa conto che potevo anche condividerla con qualcuno, ma per condividerla con qualcuno dovevo trovare un mezzo e perché no un video. Però una riflessione teorica va... Eh, cioè non è, è... difficile che uno si metta... una persona deve avere un grande carisma per mettersi davanti a un microfono e cominciare a parlare e non è una cosa da tutto. È molto meglio utilizzare sia le riflessioni che un mezzo visivo. Ecco perché poi soprattutto il video, il video ha bisogno di un mezzo visivo. Inoltre bisogna che sia accattivante, inoltre bisogna che ci sia una progressione logica e questo è il motivo per cui vi mostro come procedo. Allora innanzitutto lo chiamerò questo un progetto, un progetto video. I progetti video io li realizzo eh, facendo innanzitutto una cartella di progetto. Perché una cartella di progetto? Perché un progetto è una cosa eh, complessa, no? In cui uso delle immagini e io insegno competenze digitali, quindi di queste immagini voglio tenere traccia perché devono essere immagini liberamente utilizzabili se voglio che il video sia pubblico. E quindi devo cercare le fonti e le fonti devono essere tracciate e, e comunicate. Quindi nella mia cartella ci deve entrare il testo, ci devono entrare le immagini, ci devono entrare le fonti delle immagini. Se è una cosa complessa potrei voler anche costruire un video di appunti su come ho fatto, sul perché l'ho fatto, eh, sulle risorse che ho trovato, come potrei usarle in un altro momento. Non è il caso di questo progetto, però andiamo a vedere cosa ho messo dentro allora come vedete io ho immediatamente creato una cartella con tutte le immagini ma innanzitutto ho messo il testo quindi come prima cosa ho creato la cartella di progetto e ho creato la cartella per le immagini d'accordo che era vuota inizialmente e poi ho copiato il mio testo una volta che ho copiato il mio testo ho riflettuto a lungo sul tipo di... sulla scansione delle immagini, il tipo di immagini che volevo trovare. E, e quindi ho eh, creato un modello, io uso sempre questo modello, ecco vi faccio vedere come eh, procedo. Quindi eh, io cerco le mie immagini, eh, le, le considero dove sono messe e penso che sia bene che vi faccia vedere anche come ho scritto il testo. Il testo non è semplicemente un, un, un testo e basta, è un testo già organizzato, nel senso che questo era il mio testo originale e io l'ho già suddiviso, già su carta cioè in corrispondenza di ogni frase ho già messo dei numeretti per suddividere in ogni numeretto, ogni numeretto ho appaiato la slide ideale che io volevo fare cioè qui c'è il visivo, qui c'è il testuale no? allora come vedete tutto estremamente eh, organizzato e poi ho lavorato sulle immagini quindi sono andata sull'altro ecco qua e ho cercato le fonti questa è una cosa che ho fatto prima di cercare le immagini, no? Ho già deciso quale delle slide dovevo avere un'immagine, le altre avranno solo testo, e poi ho cercato le fonti. Vi faccio vedere l'aspetto del file finito. L'aspetto del file finito è questo. Come vedete già eh, metto eh, l'attribution come deve essere, in qualche caso specifico la differenza fra un'immagine e l'altra, per non dover aprire continuamente le cartelle per andare a vedere, o aprire il web continuamente. Se era qualcosa di mio l'ho specificato, non devo cercare le fonti. Ecco. E questo è il mio preziosissimo documento di lavoro. Questa è una modalità che va anche spiegata agli studenti, perché gli studenti non sono abituati a ragionare in questi termini. No? Gli studenti pensano che uno si prende un'immagine da internet, internet è di tutti, e, e lì finisce il problema. Quindi c'è bisogno di eh, tanta competenza per saper utilizzare le immagini una volta fatto questo io ho tutte le mie, eh, tutti gli elementi che mi servono. E dovrò registrare e dovrò decidere che applicazione utilizzare per la presentazione. Cioè io devo organizzare adesso visivamente tutti questi elementi e anche oralmente tutti questi elementi. Ehm, a questo punto... Ehm, Devo scegliere un'applicazione per, ehm, per creare questa presentazione. Allora in questo particolare video io ho utilizzato un'applicazione un che si chiama Immaze e, e che colpevolmente non ho già aperto su computer. Ecco questa è l'applicazione molto carina. È molto carina, permette di fare tante cose diverse, come vedete. C'è un fotoalbum, una presentazione, un, um, una galleria, eh, un sito web, eccetera. È un'applicazione freemium, cioè si possono creare tre lavori, gratuitamente, non possono essere privati, se li volete privati dovete pagare, è abbastanza costosa, eh, perché è un'applicazione molto bella, no? E quindi eh, per avere il supporto, per avere tutto quello che vi serve in una bella applicazione, insomma, bisogna pagare. Però il fatto di utilizzare in modo temporaneo e le presentazioni create con i Maze eh, può essere interessante perché voi vi fate una presentazione la registrate e poi la cancellate quindi se anche pubblica, è pubblica per un giorno, è pubblica per due giorni poi sparisce e avete di nuovo lo spazio per creare una nuova applicazione quindi trovo molto, molto interessante, vedrete che è piuttosto accattivante come, come applicazione per fare le mie registrazioni io uso ScreenCustomatic. Screen matic è eh, una delle app di registrazione più interessanti che ci siano sul mercato perché permette di eh, registrare gratuitamente contenuti che arrivano a 15 minuti. 15 minuti sono tantissimi dal punto di vista visivo quindi veramente è interessante. Tra l'altro eh, veramente costa pochissimo, è una delle applicazioni eh, cui io sono abbonata, mi costa in questo momento e sto registrando nell'estate del 2021, mi costa 15 euro all'anno, 15 euro all'anno è eh, good price for, good value for money, come si dice in inglese, quindi un prezzo interessantissimo perché mh, con 15 euro annuali io ho un editor incorporato in screen customatic e ho eh, video, posso fare video di lunghezza illimitata, quindi è un'app che io raccomando moltissimo. Una volta fatto il video però eh, l'editing in generale non lo faccio dentro screen customatic, lo faccio eh, dentro un'applicazione che non è più distribuita, si chiama Movie Maker. Eh, adesso vediamo che, se si apre, eh, Windows Movie Maker, una volta eh, era un accessorio di Windows e veniva distribuito insieme al sistema operativo, ecco, eh, questo è molto semplice, eh, non è assolutamente professionale, e eh, molti mh, realizzatori di video la disprezzano profondamente, a me piace perché è molto facile e io non sono una professionista e quindi è una cosa che apprezzo ehm, non esiste più allora come te la sei procurata e me la sono procurata perché il link per scaricare Windows Movie Maker esiste ancora nelle pieghe del web e se ricordo bene se ricordo bene esiste anche un articolo del guru di tutti noi Aranzulla Ranzulla, uh, mettiamo Movie Maker, vediamo se mi ricordo bene. Eccolo qua, mi ricordavo bene. Allora, come scaricare Movie Maker? Questo funziona ancora, funziona ancora. In realtà, Movie Maker esiste esiste ehm, come pacchetto di accessori Windows, non solo come Movie Maker, ma insomma andate a cercare l'articolo di Aranzulla e troverete tutte le istruzioni. Io lo raccomando caldamente a coloro che ehm, sono le prime armi. Torniamo però al, alla nostra, alla nostra um, organizzazione. E il fatto di organizzare il nostro progetto in una cartella come questa lasciate perdere tutte le, le prove che io ho fatto questo non c'entra, non dovrebbe essere qua queste sono tutte le prove che io ho fatto di eh, video che poi ho montato dentro Movie Makers ehm, qual è il valore aggiunto? stavo dicendo di una presentazione di un'organizzazione come questa il valore aggiunto è che voi avete il testo e le immagini e potete montarli praticamente ovunque. Ehm, io adesso ho usato i mail. potrei fare domani una presentazione powerpoint o un, una presentazione google, o potrei decidere di costruire un pdf, o potrei decidere di costruire di rimontare tutti questi un, un, in un ebook um, come per esempio Flip HTML5, cioè praticamente io ho i, gli oggetti con cui posso poi andare a giocare. E quindi eh, praticamente io uso questo tipo, questa modalità organizzativa per tutti i progetti che io metto in cantiere. Spero che questo video sia stato di una qualche utilità e vi ringrazio se siete arrivati fino a qui.